Ragazzi, vedete che tempo di merda che c'è oggi? Infatti, siamo in trasferta con i bambini. Siamo all'oratorio, bambino a chi? Buongiorno. Età media di oggi. 12 più o meno. La primissima trasferta della monza pizza gang. Tutti insieme stiamo andando in posto al chiuso per girare per evitare sta cavolo di pioggia. Commentino sul. La prima trasferta della monza pizza gang. Eh. Ek Pizza Gita. Monza Pizzagita, Monza Pizzagita Chiaramente i mezzi per andare si dividono con Di qua scappate di casa tutti insieme nel barcone qui eh? Facci, facci sentire Ivo E poi invece di qua abbiamo il jet privato esatto. Ci vediamo in caserma la dogana e qui ci sono i petardi, ragazzi. Tra l'altro, proprio ritirato ieri la macchina perché sono andato a fargli mettere il gancio. Io vorrei sapere dove c***o trovate un i30n se tappata in questo modo. Dov'è che trovate un i 30 se tappata così? Eh, ragazzi, chiaramente gancio a scomparsa. E come ho fatto delle storie per trovare la gente su Instagram e seguitemi su Instagram, ragazzi, la gente si è indignata perché pensava avessi messo il gancio fisso. E la gente, no, non lo spendi nemmeno i soldi per. Sega! <SILENCIO> <Sigla! SILENCIO> Ragazzi, ci vediamo direttamente a Salerno. Scusatemi, ma il locale è riscaldato con la porta aperta. A casa mia si dice, sì, cazzo abitiamo al Colosseo? Perché mi ho detto Salerno, ragazzi? Da Salerno, Reggio Calabria, siamo arrivati a Salerno. No, Salerno tradotto in italiano in realtà è Sarnen in Svizzera avete visto che fuori nevicava ci aspettavamo di trovare un clima un pochino meno ostile in realtà abbiamo visto proprio che ti gran cazzi ragazzi la Svizzera anche in primavera No Dietro di me ragazzi c'è questo nuovissimo park che si chiama Wheel Park Circa due ore e mezza Diciamo quasi tre ore da Milano Fighissimo Unico problema che non avevamo capito Pensavamo fosse capannone riscaldato E invece sto cazzo riscaldato Fa frecce E fuori ci sono due gradi La cosa bella però ragazzi sì, ok, sì, È tutto che tutto. è sì. il primo viaggio della Monza Pizza Gang Sono otto ragazzi del park Che finalmente si sono smossi dal Monza Pizza Bike Park e hanno deciso di in loro spontaneamente Di uscire ma Solo, solo perché a Monza pioveva eh piccolo appunto ragazzi, piccolo sappiate che se anche voi volete organizzare un trip qua che ci sta, l'ingresso non è come ah, l'ingresso del Monza Pizza Bike sto parlando, mi madonna, detto madonna, una so... passi... aspetta fammi finire la frase, vai finiamo la frase mm, madonna io sto qua. qua, sempre a parlare sempre a maniera di protagonismo. No, no. stavo dicendo, sappiate che l'ingresso un parco del genere non è come l'ingresso del Monza Pizza Bike, ragazzi Expensive! bambinetti Expensive. qua hanno pagato oh. 43 euro, io che sono adulto, sì. senior 48 euro per l'ingresso della 42, giornata Sei un vecchio di merda uh, uh, uh! Siccome ci sono tre zone alla fine, Pantrack Bag e no. area dirt okay. ognuno si sceglie una zona e mi fa io, il io, io. Il taglio naturalistico della panda con questi ceppi. Qua è una delle strutture più difficili che c'è nel parco. Destra e sinistra, buchi ragazzi, qua, pericoloso. Invece qua, ragazzi, c'è la Pantrack per veri esperti. Le strutture incominciano ad essere huge. Guardate qua enormi. Abbiamo uno, due, tre, tre panettoni. Poi guardate, la panda continua. il container legnoso. Andiamo. Legno! È costruito dentro i container e passa di qua e di là con le curve. Magico, è quasi di... Sembra.. No, sai cosa mi ricorda. Di Luna Park quando entra nelle case no, delle 90. streghe. Sì. Ma questo qua... Un po' nazzi oh, devo dire, eh. È droppata nazzi qua, eh. Ah, eh, è qui come gli scivoli gorro Albi, ah, ma che roba? Ci vedo un po'. Oh, la partenza tipo scivoli dell'acqua park. Guai, Black, black come si chiama? Eh, Mamma. Scusami, è tanto... eh, qui la partenza, quindi non ragazzi. Guarda qui. Guarda che figata. Ma che figo, guarda che roba. Fighissima sta roba. Ah, linea panettoni. Mi sa che non possiamo sta qui, eh, certo. ma noi siamo italiani all'area dirt lamp. Poi ah, abbiamo linea panettoni con mega hip. Esce la linea da poi contenerla in alto. Linea di tre panettoni. Abbiamo due salti da dirt, eh? non esageratamente grandi. Abbiamo un... Yuji Quarter, questa non è un cuore, questa è una figa, un'opera d'arte di terra. eh! Ultima struttura del bike park. Questo bellissimo albergo landing. Ci svizzeri, un po' coglioni, l'hanno fatto un po' male. Oh, no, no, no, no, no, no. Distate così subito, Sasso, eh, no. E eh, hanno fatto un posto finissimo e tu, ne hai anche girato con Sti coglioni svizzeri, ma che cazzo è un posto Mascuno, così in Italia? P***a. Ci sono tra rampe che, però, così a occhio vi dico, sembrano un po' piattine. Quindi ci, ci stanno per saltare, ma se siete già avvezzi del door jump, quindi volete mandare trick grossi, di occhio non è così permissivo il salto, nel senso che non vi permette di fare tutti i banger della vita. L'altra piccola nota negativa che abbiamo notato è. Che come si può ben vedere il banger, Terry, ma poi c'è questo spazio che per frenare è un po un po', un, po un po'. un po' ristretto, un po' ristretto. Adesso ci aspetta il duro compito, non di provare noi le strutture, perché noi, noi le proviamo tranquilla. Il duro compito che che l'alboreto deve provare le strutture. Oh, ho detto incantato, sono gata, l'unica roba che mi fa veramente paura quel drop che c'era dietro, devo dire. È onestà. Bro, sia onesto. Sia onesto. Vediamo, vediamo. No bro, un cazzo, vediamo qua. Vai cestino! Vai cestolino! Guarda qua che. Oh ma che cos'è? Un labirinto! Non è un bike park questo! Oh cosa sono secchi! carino dai vai albi no oh. Oh, ho sbagliato mica c'è il rock garden dai albi tutto il giro è tutto vai vai gesta vai gesta pedala dentro dentro gesta. Cazzo, è lungo il giro carino il giro così altra linea ragazzi che parte uguale a quella di prima ma si va oh, a destra oh. Attenzione Attenzione Un po' di coda oh, Dai Volo oh, ti freni! Oh, oh, Dai oh, dentro fine nella curva oh, oh, Un oh, po' un party ride in versione mini Però in gruppo così ci stanno oh, ste beh, cagate beh, beh. Questa beh, è la linea secondo me Scenograficamente più bella Adesso vado lì a filmarvi lo step down A cesta e al Eccolo qui Attenzione Arriva pedala pedala pedala pedala Huge one Dentro, dentro Sì, cestino oh. Dai Luca, pedala che sono già dietro Oh, frena Lì a Dirt. anche questa linea quasi proprio facile alla portata dell'alboreto devo dire oggi questi dobbiamo farglieli fare ai ragazzi del park perché è utilissimo imparare a girare su questa tipologia di salti col buco già salti a dirt facili ma sono già salti a dirt Va bene, farò un salto sul bag giusto per provarlo E pausina pranzino Che non abbiamo ancora mangiato A minimo 3 sei alla prima minimo. Anche non spinge È un buon erlog ragazzi, con un rampa lì Adesso, adesso Vi girate di spalle Io le metto qui E chi se le prende, se le prende Fermi 3, 2 non tornerai a casa oggi Il faraone porta la maniera ai bambini dell'oratorio ragazzi Link in descrizione 15% di sconto Ora c'è faraone 10 No solo faraone non faraone 10 Pareri sul parco cosa che mi piace qua è la linea lì da dirt che è divertente da trickare è una linea che permette comunque per imparare trick in una linea di salti in sequenza un parere del sasso che è sempre negativissimo bocciato no proprio così <ride> Dai, ma che rampa di me sono venuto qua per fare bag landing e fa schifo cioè maggior parte di loro sono abituati a girare solo al park quindi qualsiasi salto diverso da quelli del park per loro è strano gira solo sul bag tutti i giorni l'unica volta che siamo riusciti ad attirarlo ma con tanta fatica era una volta la inate e per quell'ora cioè sugli altri salti non riesce a fare niente ma proprio mi... un al tuo scusa amore non incazzato <ride> perché poi il karma gira quando cadi ti spacchi la faccia <ride> no, no, no, no. ragazzi le, le piccole tensioni nel, nella gang sapete come, come le vere gang come le come di... ragazzi, sono delle piccole faide va tutto in maniera amichevole sportiva ragazzi <ride> Deciso, incazzato! Vai! No! Oh. Oh. Oh, Porto. oh! oh! oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! oh. Combo dritte, siccome il salto è abbastanza morbido per saltare via dritto, vorrei fare tack to whip, un po' di caghettina, prova. Vediti! Rispetto alla rampa del nostro primo panettone è un pelino più bassa ed è piatto uguale, cioè lo vedi che in cima non c'hai chi dai albiga tuo! Sì. a salvarti! Tu, come sono? Ma minchia sono piattissimo! Sono easy, no? Sì, sì. Dai, si piattaforme? Dai eh! Uh, Deve essere la prima volta nella mia vita che faccio una linea dietro di te. Oh, allora, io adesso non faccio trick perché voglio proprio guardarti da dietro. Fatemelo godere! No! No! No Alboreto! colpa il vento Alboreto! Alboreto c'è un botto di vento qua dentro! Ho fatto tipo late. <ride> La rampa, guarda, il gap è come il mulch piccolo, eh. Cesta, secondo me puoi provarlo. E vai deciso, Cesta. Devi passarlo il salto, va bene? Stai tu bello dai dai giù deciso ah, è lento è lento ma ah, no bravo cesta pensavo fossi molto più lento invece si è andato un po' corto ma è ricontrollato adesso atterra giusto nel landing secondo guarda che è veramente piccolissimo dai, eh, eh. ma chi se ne frega cesta cioè, stanno... a terra magari un pelo ingheppato ma è talmente piccolo che non succede niente sì, oh shit no no Ma che cazzo eri fermo Non so, non so perché l'ho fatto Ma sei stronzo oh, beh, Cioè eri proprio nella condizione Oh guarda, guarda Oh my oh, oh, oh, oh. Uggia Dai vai a farlo Dentro più deciso Ma ancora secondo me qua si doveva una pedalata me è... Sì sì, te lo è detto, è cortissimo, dai no. Dai, dai, dai, dai, che tu ho? È andato È andato Eccolo, eh, addirittura no! <ride> Giochi preziosi Vorrei fare un discorso. Volevo ringraziare tutti qui presenti per sì. questa grande giornata. Qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso, ma questa è la vita della Monza Puzza Gang. Un applauso, Dopo, dopo questa bella strozzata di alboreto con... Allora si può dire parchettino eh, approvato Non è il top del top per triccare veramente Però il park ci sta Secondo me è molto divertente per imparare a tutti tipo l'alboreto è, la... è la prima volta ragazzi che faccio tutte le strutture del park. At ah, no, non ho fatto una cosa ma saremo in silenzio Si sì, siamo in dimenticati di fare S il troppo della de morte mai. Questo è solo l'incipit per riuscire a portare la Monza Pizza Gang a oh, No, No, no, no, no, no, no, no, no, no. Niente ragazzi Direi che eh, abbiamo già fatto abbastanza figure di merda Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi se non avete ancora fatto Non è mutande dietro di Mi sono rotto le palle Parlano troppo ragazzi Bella no